Allora, riprendiamo eh, da dove siamo interrotti. Avevamo visto eh, la, posizione, la posizione di ancoraggio. Ecco, in questo punto, dopo esservi assicurato che eh, l'operazione della corda e gli allenamenti scheletrici e muscolari sono nel eh, punto giusto, beh, questo è il momento di utilizzare una strategia che mi permetta non solo di mantenere la mira per così dire come abbiamo visto ma quella di rendere dall'ancoraggio al rilascio efficiente ed efficace una buona strategia è quella, certo cioè, avessi il clicker come gli impegni ci sarebbe una strategia eccezionale ma non ce l'ho quindi cosa devo fare? sono in ancoraggio sono in ancoraggio e Molto semplicemente basta che io penso a un'espansione, un'espansione sui piani. Non occorre che io la effettui, ecco, attenzione qui provo, che molto spesso capita. Non occorre che io effettuo un'espansione sul piano verticale. Cioè non devo vedere niente, non devo vedere la punta borsa. Basta che io mantenga, mantenimento, mantenga le tensioni, mantenga le tensioni. Mi deve, si deve formare nella mia mente, ecco l'idea, no? L'idea vincente. Si deve formare nella mia mente l'idea dell'espansione. Basta unicamente l'idea. Io aspetto l'allenamento, lo sento, mi de, si deve formare l'idea dell'espansione, ma non si deve vedere l'espansione. Eh? Non si deve vedere. Si deve formare l'idea dell'espansione questo si traduce, questa idea dell'espansione, in un un'ulteriore eh, minima eh, utilizzo dei muscoli dorsali. Quindi, alla formazione di un'idea, che è solo nel mio cervello, non è fisica, deve anche associarsi una minima contrazione dei muscoli dorsali, Anche minimissima, anche ininfluente, non è importanza che sia influente. Basta che ci sia il mantenimento della tensione, l'idea dell'espansione e una minima fisica sensazione di utilizzo dei muscoli tensioni. Quindi allineamenti, perfetti, spinte trazione, la cocca è perfettamente sotto l'occhio, si forma l'idea dell'espansione ho il centro del bersaglio perfettamente a fuoco la punta la vedo o non la vedo, completamente sfocata, non importa la freccia è partita, sono rimasto perfettamente il posizionamento è rimasto la prosecuzione è rimasta sempre uguale lo sguardo non si è mosso minimamente Finché la freccia non è arrivata, solo allora posso scendere. Vabbè, questo me l'hanno insegnato anche il produttore, me l'hanno insegnato anche ai corsi. Per me. Cosa dice il corso? Dice che io devo continuare a guardare il bersaglio con lo sguardo del giocatore di poker. Come lo sguardo del giocatore di poker? <ride> Certo non è, non è così, lo eh? sguardo del giocatore di poker è, sia che ho fatto 10, che ho fatto 1, che ho fatto erba, non è importante. Io quando ho rilasciato si è formata l'idea dell'espansione, solo l'idea dell'espansione. Fisicamente sento solo una minima tensione dorsale, lo sguardo è perfettamente sul centro, Bocca chiusa, possibilmente bocca chiusa, mento parallelo al terreno, queste sono tutte cose che assolutamente dovete conoscere, no? specialmente qui, mento parallelo al terreno, pollice verso il bersaglio, sempre cose. L'atteggiamento vincente è quello che vi ho appena detto, e cioè dall'ancoraggio al rilascio dobbiamo inserire dei contenuti, ma dei contenuti forti, dei contenuti forti non basta la canzoncina, non basta puntare 1, 2, 3 bisogna interiorizzare allora, questo, questa interiorizzazione dell'ancoraggio-rilascio che è il salto di qualità ripeto il grande salto di qualità dell'arco nudo oltre ovviamente a tirar frecce e, e a sentire le, le tensioni che si ottengono normalmente alla paglia ma per questo vi rimando vi rimando al al video sull'allenamento, dove abbiamo parlato di tutte queste cose qua, a fondo, per poi nessuno, il salto di qualità si ottiene dall'ancoraggio della vita, è lì che effettivamente si ottiene il grande salto di qualità, quindi utilizzando dei contenuti formidabili come quelli che mi permettono di ottenere un circolo virtuoso, okay? Un circo virtuoso perché quando io sono in ancoraggio e faccio tutte quelle belle cose che ho detto, no? che ho, ho focus solo sul centro del bersaglio, eh, mi concentro solo sul centro del bersaglio, la, la punta della freccia può essere anche in punti diversi, non ha importanza, perché se mi concentro bene poi, poi ci sarà un'autocorrezione al momento opportuno. Abbiamo visto che il compound ci riesce in cose molto più infinitesimali dell'arco nudo, quindi, quindi bisogna avere fede, succederà, sono, sono perfettamente in ancoraggio, cosa si deve formare nella mia mente un attimo prima di sganciare? Un attimo prima di sganciare si deve formare quante formazioni, eh? durante l'ancoraggio e il rilascio si deve formare la tensione dorsale l'espansione solo, solo psicologica una minima tensione dorsale ma un attimo prima del rilascio mi si, si deve formare nella mente il perfetto fortuno che è questo, io devo rimanere in questa posizione adesso lo vediamo dal me solamente in questa posizione e poi la freccia arrivata scende questo perché per due motivi uno è quello che se uno che corre 100 metri pensasse a 10 metri dal traguardo che tra 10 metri finirà non, non vincerà mai una corsa perché chi corre 100 metri deve tagliare il traguardo al massimo della sua velocità non deve minimamente pensare che sta per arrivare si fermerà a 200 metri cioè comincerà a pensare di aver finito la gara almeno 30 metri dopo almeno 30 metri dopo la stessa cosa vale per noi per noi, no? io vedo, quando si tira anche in allenamento che si tira con l'arco si va in ancoraggio si tira con l'arco e si prende la freccia successiva quindi diciamo che a forza, poco a poco noi abbiamo portato dalla prima azione, prendere la freccia, all'ultima Perché succede così al cervello: se un operaio, con tutta la dignità di quel lavoro, ad abitare 5 bulloni, e poi prendere il bullone successivo, ad aprire il bullone della cassetta, e poi abitare 5 bulloni, non penserà più ad abitare i bulloni, ve lo dico io penserà unicamente a prendere il bullone della cassetta. La sua, la, sua, la sua strategia sarà quella di prendere più velocemente possibile il bullone della cassetta e non come avvitare i bulloni. La stessa cosa, è quello, se va bene per i bulloni è quello Sicuramente non va bene per il l'arco. Se noi abbiamo messo nella nostra sequenza che alla fine di tutto noi dobbiamo andare a prendere la freccia dalla parete voi capite che quando siamo in questa posizione e che dobbiamo fare un sacco di cose che, e poi terminare così non possiamo pensare di andare a prendere la freccia è un circolo non è un circolo virtuoso è un circolo che, che porta male che non fa bene quindi quando siamo in questa posizione quando siamo in questa posizione, ad esempio, possiamo pensare di andarci a toccare il logo dell'orecchio e fermarci. Quante volte ho detto? Tante, tante, tante, tante. ma non so perché, no? perché sennò eh, il, nostro, il nostro circolo si chiude tanto a prendere la freccia e questo non fa bene alla nostra sequenza. Non è una buona strategia, è una strategia perdente. Allora, se noi già ci avveniamo a una strategia perdente e non a una strategia vincente. No. non partiamo con il piede giusto partiamo con il piede, sbagliamo e diamo vantaggio ai nostri avversari cioè, okay, va bene i nostri avversari ricordatevi siamo noi stessi nel tiro con l'arco siamo sempre noi dobbiamo sempre lavorare per solo per noi stessi non possiamo permetterci di fare raffronti, i raffronti si fanno solo all'attività alla forza Qualche domanda sul sull'ancoraggio? Al allora vediamo il tiro per Allora il mio tiro. Abbiamo detto che il mio tiro è Vedremo anche come posizionare i piedi, poi ne parliamo poi per ultimo come posizionare i piedi non nel, nel, nell'indor ma poi eventualmente nel 3D e nel campagna, anche se questo aspetto l'abbiamo già visto, ma ne ripariamo. Comunque possiamo vedere adesso qualche tiro, di qualche freccia come l'affetto io. Ovviamente quando sono sotto carico non sono in grado di parlare solo di controllare il tiro però potete tiro 5 frecce quindi potete vederle eventualmente voi farmi quindi io cercherò comunque di tirare le frecce non in modo accademico come dovrei tirare la pagina cercherò di fare centro quindi sarà un tiro non con per una perfezione accademica ma con la difficoltà del pensare di fare centro e di essere davanti a una platea, quindi diciamo che comunque l'ansia ce la cioè, siamo, cioè, siamo grave. No? Queste tre frecce cosa abbiamo visto? Intanto. Non ho visto tre frecce dove sono già. Meglio così. No, no, sono, no, visto, sì, no. sono nel giallo, quindi diciamo che ho fatto anche tre delle frecce. Ma a parte questo piccolo risultato avete visto che non è successo esattamente tutto quello che ho spiegato, no? Intanto dall'ancoraggio rilascio un secondo è passato forse e ecco, comunque il mio tiro è molto, è molto veloce, no? io, il mio ritmo è questo, no? Avete però visto che tutte e tre le frecce hanno lo stesso ritmo, nonostante che non ci ho minimamente pensato. Dall'ancoraggio al rilascio ci metto veramente poco. Ci metto veramente poco perché faccio molta preparazione. Adesso tirerò ancora le altre due frecce e ci sono potete vedere. Faccio molta preparazione prima eh, sugli allineamenti. Quando sono all'ancoraggio sento solamente un minimo di allenamento, non basta un secondo, non è che c'è bisogno di far tanto, perché il mio corpo è già pronto, no? e, e anche perché eh, questo è il mio tiro, no? Io, la mia strategia è sempre stata questa, di essere, di essere veloce e, e boh, non è che c'è un modello preordinario, certo che se ci fate passare due o tre secondi per fare tutto bene, ma soprattutto in allenamento, cento volte meglio. Io quando tiro la paglia o tiro sulla visuale grande faccio così, sto 2, 3, 4 secondi, però quando ciò sono in gara purtroppo il mio cervello prende un pochettino il sopravvento e fa i controlli molto più velocemente e tiro un pochino più velocemente. Riproviamo così vedete anche. Scusa, ma visto che accompagni anche con le anche, lo fai sempre? Oh. Io diciamo che le anche le, ruoto, le lascio libere, le lascio completamente libere, e quindi si ruotano tranquillamente, ma in qualsiasi posizione. Ma questo ne parleremo uh, dopo, dopo i tiri, così parleremo della, della postura nelle gare 3D e campagna che è anche un, è un, è un, un argomento interessante. Riproviamo ancora con questo visto però come ho curato adesso vado a prendere le frecce e le rifaccio, avete visto come ho curato gli allenamenti, molto velocemente però tutto, tutto certo no. certo ma adesso così vedete anche la schiena perché tirano lì lo metto sia di qua che di là. No, assolutamente no, perché in allenamento precedentemente ho fatto molta attenzione a questo. Una cosa molto importante no? per chi comincia, perché ci sono dei... chi comincia o chi diciamo è medio livello, sappiate già da subito che una piramide riesce ad essere tanto alta per quanto è grande la base quindi purtroppo bisogna soffrire molto molto molto molto molto più per poter ridere ridere dopo ridere, no. se uno riesce a fare una base molto larga la piramide sarà molto ma molto, molto più alta è logico che se uno rinuncia ai contenuti fondamentali importanti all'inizio non, non funziona se io continuo a vedere dopo anni questo mignolo rigido alla maggior parte degli archi nudi cioè sono contento la pandemia perché vincerò ancora per altri dieci anni nonostante tutto ma se il mignolo sappiatelo che il mignolo mette fino, fino qua il rigidisce il mignolo ed è molto importante eppure sembra che sia una stupidaggia non è una stupidaggia ogni fondamentale se la mano deve essere rilassata è fondamentale allora, se la mano non si riesce a rilassare sarà sempre poco pochi pochi poco la mano va ma non rilassata e questo si ottiene con sangue, sudore, lacrima non nessuno ha mai vinto nessuno ha mai avuto successo senza su e sudorare. L'altra volta l'abbiamo visto, il, chi ha successo è un iceberg, vedi solo la punta, ma sotto c'è il mondo, un mondo di lavoro. Non si vince per caso, mai. Non si vince mai per caso. vogliamo aggiarlo ancora una volta allora abbiamo detto allora io adesso tirerò lì così potete vedere l'azione eh, dei muscoli dorsali ok? allora così vedete anche la preparazione Hai visto qualcosa di schiena? Adesso vediamo. Avete visto? Sì. Avete visto, sì. Avete visto? Sì, di baciare il bacio Scusate. Allora il rilascio andiamo del braccio a freddo. Allora intanto lasciamo un po' così a ruota libera, perché il rilascio è molto importante, no? Il rilascio deve, pre, deve prevedersi che le dita non si devono aprire. Le dita, questo lo dico io, già dall'inizio, se io devo rilasciare, si chiama quello rilascio perché io devo rilasciare solo la tensione delle dita, non le devo minimamente aprire quindi io, se sono concentrato solo sul bersaglio io posso, e io riesco e voi potete benissimo riuscirci a non comandare le dita i muscoli delle dita si rilassano perché ho raggiunto un determinato obiettivo strategico che è quello del, dell'allineamento, che è quello del della concentrazione sul bersaglio dell'idea che si deve formare dell'espansione sul piano verticale e del quando tutto questo puzzle viene composto automaticamente le dita si rilassano e faccio parte e questa è veramente il salto di qualità la condizione migliore che, che può capitare quando io non comando niente conciamente ok? La corda, in definitiva, deve fare un centimetro e mezzo di percorso per rilevarsi. No, non fa di più. Ah no, certo. La corda fa un... Certo, questo si chiama, per l'appunto, paradosso dell'ancera. Abbiamo parlato quando ho fatto il setup, la relazione sul setup. In effetti, il fatto che io rilascio con le dita, non faccio fare alla corda un percorso rettilineo, come succede per il, il compound che ha uno sgancio meccanico che è un, una, una cosa che si apre automaticamente quindi rende perfettamente ma la corda farà un movimento di questo genere un movimento di questo genere quindi a questo punto capitano tante cose una che la corda non viene spinta in modo lineare ovviamente ma viene spinta in modo curvo e questo, sia per l'olimpico che per l'arco ludo, eh, è molto importante avere lo spine della freccia perfetto, soprattutto per l'arco ludo. E poi abbiamo il bottone che ci permette di modificare leggermente molto poco sull'arco ludo, un po' di più sull'arco sull olimpico la possibilità eh, di variare leggermente se non siamo perfettamente in spine lo spine sapete è l'indice flessibil di flessibilità della freccia perché se la spinta della freccia non è perfettamente perpendicolare, la freccia farà questo movimento capite no? perché se la freccia viene spinta in questo modo per arcieri destri la freccia girerà così tenendo conto che si distaccherà tangente a una curva ma qua andiamo troppo nel, nel tecnico e andatevi a vedere la lezione sul setup che ne parlo più diffusamente quindi cosa succederà? succederà che la freccia a un certo punto farà così e scodinzolerà addirittura scodinzolerà con un moto sinusoidale ok? Un moto sinusoidale prevede ventri e nodi. Non sinusoidale. I nodi sono sempre a zero e i ventri possono essere positivi o negativi. Cioè, in realtà, subito da più. Cosa succede? Che io devo fare in modo, per questo devo comprare lo spendere perfetto per il mio modo di rilasciare, non solo per la potenza dell'acqua eh? perché dipende anche da quanti strati di patelletta ho da, da come sono grandi le mie dita perché è questo che fa sì che lo spine dinamico sia differente alla fin fine dello spine statico se io ho le dita grosse farò ruotare la corda in un modo, se ho più strati della patelletta farò ruotare in un altro. ecco perché quando la patelletta è consumata e ne compro una nuova l'apocalisse funziona qui varia lo spine dinamico della freccia quindi abbiamo detto che la freccia con lo spine giusto cosa succede comprato ovviamente con la patelletta sempre la stessa le dita sempre le stesse non cambiate le mani bisogna fare in modo che i due nodi che sono gli zeri siano quando viaggiano siano diretti verso il tassaggio okay. se la freccia va, viaggia in questo modo qua va bene okay? posso variare leggermente questo movimento di volo della freccia come col bottone col bottone riesco a smorzare la, la, prima, la, prima, la prima curva in modo tale con questa pressione che io riesco a raddrizzare per quanto possibile poco, poco i due nodi e far volare la freccia questo mi permette ovviamente di avere un po' pulito economico più preciso e questo lo verifico con la freccia spennata no? con la freccia spennata con meno curve andrà a sinistra con più curve andrà a destra così è stato provato e stabilito e da lì mi accorgo se ho una freccia rigida o una freccia morbida però Posso, poi da lì eh, posso variare la lunghezza dell'arco, la punta, più di più dalla parte e più si quindi la condizione essenziale è quella di rendere il rilascio il più stabile possibile perché con un rilascio sempre identico che le dita non si aprono di colpo ma che rilassano sempre nello stesso modo e questo si ottiene rilassando le dita le rilasciamo sempre è molto più facile in questo stesso modo avremo un volo della freccia sempre identico quindi è molto importante imparare a rilasciare io normalmente insegno a prendere le spotte quando tutte due le parti uno cade e concentrarsi a lasciare cadere le sei bottiglie d'acqua o qualsiasi altra cosa no, uno le tiene così le sei bottiglie d'acqua e poi si concentra a rilassare, a rilassare le dita in modo tale che le, le bottiglie cadano. Quando uno l'ha fatto mille volte ha imparato, se uno lo fa tre volte non, è, non impara, però mille sì. è una questione di numeri, di allenamento, è solo una questione che bisogna allenarsi. La, la fatica di fare i punti è quella, non c'è un trucco, un trucco è... quei trucchi ve l'ho già detto più troppo.